Andrea, ti annuncio che ho un taglierino che ti potrebbe essere utile, non so poi però se tu lo vorrai utilizzare. Questo video uscirà domani, quindi eh, preparati che ti lancio un pacco. Questo pacco che mi è arrivato da SportTime in Mantova dovrebbe contenere una scarpa, anche se il pacco sembra comunque abbastanza grosso. Eh, sono abbastanza preoccupato perché <ride> c'è un pacco grosso e mi hai detto che è abbastanza pesante e da come lanci te ho paura ma ti serve il taglierino oppure no? no, le, ho le chiavi Max, ci sono le chiavi tra l'altro il coniglio oggi, visto che è venerdì pomeriggio, è dietro di te quindi ti sta aspettando Continua a non capirla, tua smania per questo coniglio eh, però vabbè lei ha smania di protagonismo no, se te che gliela dai <ride> vai, allora te lo lancio, eh, sei pronto? piano, vai. ti prego aia, mamma mia, è pesante di brutto Vado? Vai, vai. Basta. Taglia meglio di un coltello ormai. Eh, ma sei diventato bravo in effetti. Da quando mi hanno cambiato le chiavi del cancello? Ah. No, in generale hai capito come funziona. Infatti... No, no, c'ho la chiave che taglia di brutto. Ah. Quindi non devo neanche vedere la marca. È una scarpa di un marchio che abbiamo già eh, testato nei mesi scorsi. Eh, scusami perché qual è che è il marchio che non abbiamo testato? Beh ci sono vari marchi che non abbiamo testato Per esempio 361 non l'abbiamo testata Poi? Prima di aprire la scatola non vuoi provare a vedere cosa c'è Oh wow De fel fel Due felpe Mizzica. Guarda Carina dai tu, ovviamente, io so già quale sceglierai. <ride> Hai visto di che colore era la scatola, quindi adesso prendila e poi... No, gli... no, allora, mi sembrava nera, ma non ero neanche così tanto sicuro. Sai che cosa? Che sono bollito dalle, dalle ore di scuola e... Vai, procedi. Ovviamente mi devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta e, soprattutto, eh, che sensazioni questa scarpa ti potrebbe dare. Ti annuncio che secondo me il modello precedente l'hai già testato. Guarda, ti dico subito che sono delle Under Armour. Eh, bravo. Però i nomi dei modelli non me li ricordo, sinceramente. Dai, puoi aprire gli occhi. Eh, ti dico che sono Under Armour perché c'è la gomma che è bella dura. Belle, bel colore. Sono le Velocity Wind il modello numero 2. Ah, wow, Anche hanno, hanno mantenuto dentro il chip... Uh che si collega col bluetooth, eh, che non abbiamo poi è testato bene sul, uh, sull'altro modello, te lo ricordi? Allora Andrea io direi provatelo un secondo e poi mi dici secondo te se stesso numero, mezzo numero in più anche perché il modello precedente era fondamentalmente molto molto stretto. A dire vero Max, durante la, la pausa campana le avevo già provate e devo dire assolutamente di prendere mezzo numero in più perché questo qua sarebbe il mio numero ma su anche delle calze relativamente fini ma sai che cosa, sono, sono molto come dire, strette in generale quindi è una scarpa per piedi fini quindi per cui credo che il mezzo numero in più sia quasi obbligatorio ma ah. secondo te Andrea quanto pesano queste scarpe? ma eh... ti devo dire la verità secondo me siamo sui 250 2,60 fai avrei detto tra i 2,50 e i 2,80 Guarda, fondamentalmente leggera, uh, forse un po' qua la gomma che, che pesucchia un pochino di più, Dai direi 2,60. Facciamo due minuti di pausa, prendiamoci un coffee e poi nei prossimi minuti mi fai sapere, ti faccio tre domande, cosa ne pensi di questa scarpa? Oh, Stavo pensando al coffee virtuale, la prossima volta che ci chiedesti in, uh, in, uh, in privato robe che abbiamo già detto vi mandiamo direttamente il link per i coffee, così a posto va bene ci vediamo tra 5 minuti ciao andrea c'è il corso 2 secondi però fondamentalmente ho tre domande per te di questa scarpa questo è il primo modello tu hai in mano tutte e due eh, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Eh, allora sono scarpe adatte per, uh, bah, per atleti che, che vogliono correre uh, abbastanza veloce sono per atleti leggeri secondo me perché è una scarpa duretta, una scarpa tra virgolette non comoda, quindi è una scarpa da lavori. Niente, questa durezza qua ti aiuta di più a correre forte che, che a, a fare quelle corse comode, lente, dove cerchi ammortizzazione. Però sappiamo che questa intersuola, che è assolutamente particolare, a velocità elevate comunque ha il suo perché no no infatti quello credo che c'è cioè, proprio la durezza uh, gli dia più, più spinta Hai uh, una scarpa che mh, diciamo che si, si schiaccia di meno ed è molto più reattiva ripeto non buona per farci lenti perché c'è poca comodità invece la cosa che mi ha sorpreso è che comunque i cambiamenti tra i due modelli sono abbastanza limitati come le hai viste e soprattutto secondo te quali sono le differenze? Guarda qua trova le differenze davvero difficile cioè se non, se non fosse per per dei cammini che sono messi in maniera diversa, cioè anche a guardarle così sotto mano, faccio davvero fatica a trovare delle, delle differenze. Proprio qua dietro nel tallone, la, la zona dove c'è pezzettini riflettenti, faccio davvero fatica a trovare delle differenze. Linguetto uguale, cuciture e tomaie fondamentalmente identiche. Forse hanno dovuto fare il modello nuovo perché il Bluetooth si scarica, il chip si scarica nella 1, quindi di comprarla due eh, la, la fai uguale. Invece, lo stavamo dicendo fuori onda con le campane, a livello di bluetooth questa è sicuramente un'innovazione. Quando faremo la recensione completa, probabilmente ne parleremo. Secondo te eh, che valore aggiunto questo potrebbe dare al podistamatore? Ci sono alla mia prima scarpa che non ho il, il GPS Um, non so se comprerò mai un GPS perché non so se mi piacerà la corsa oppure devo fare la Stramilano dei 50.000 o che ne so la DJ 10 mi compro questa qua e um, ci vado in giro e dopo carico su sul cellulare e vedo quello che ho fatto secondo me è un, come si può dire, un ottimo compromesso invece ti chiedo a livello di appoggio del, del tallone sembra... Comunque è una scarpa abbastanza stabile, più che altro basandoti sulla tua esperienza della prima perché comunque l'hai usata parecchie volte, cosa ne dici? Sempre il fatto della durezza dell'intersuola dell secondo me eh, c'è molta più Il controllo dell della pronazione e, in generale mi sembra una scarpa molto comunque ammortizzata perché di schiuma ce n'è in abbondanza e ripeto la durezza crea questa stabilità. Abbiamo pubblicato qualche giorno fa il video dei plantari eh, suggerisci di inserire i plantari in questa scarpa e la proverai con i plantari? Perché no, guarda si toglie facilmente e in questa scarpa io metterei il plantare che, che mi è stato fatto in... Uh, Eva, mi sembra che sia quello, quello stramortizzato eh, quindi la, la durezza della scarpa lì verrebbe un pochino, come si dice, eh, limitata con un, un plantare bello morbido e secondo me sarebbe una, un, ottima, un ottimo insieme. Eh, stavo pensando a una cosa però, che l'avevo già detto l'altra volta, che sembrano scarpe da basket. Facendo allenatore di basket e preparatore lì nella squadra, nelle squadre di basket, quando, quando arriva le ragazze o i ragazzi che devono fare esercizi, di, di atletica ma finalizzati al basket hanno dei problemi nei, nei cambi di direzione perché comunque le scarpe da corsa sono troppo morbide invece le scarpe da, da basket sono precise per i cambi di direzione direi che questa scarpa qua per fare la preparazione atletica sarebbero perfette sto pensando anche nella pallavolo quando qualcuno ha un po di doloretti e le scarpe da pallavolo da basket che sono dure creano ancora più, più problema, questa scarpa qua potrebbe essere una, un buon compromesso, almeno per gli allenamenti. E poi mi dicevi a, li, a fuori onda che a livello di camminata sono scarpe comunque molto comode grazie alla tomaia, soprattutto se si prende il, il numero giusto. Mi sembrava anche abbastanza traspirante, eh, una bella scarpa, direi che se vado su una viglia a fare l'aperitivo è anche ben vista l'intersuola così un po' più duretta da una gran mano quando sei in giro a camminare perché ti sostiene meglio che quella morbida, con la morbida dopo un po' ti senti sprofondare e fai un po quasi più fatica quindi direi che potrebbe essere la scarpa che ti porti al mare quando vai in giro a camminare quando ti vai a fare gli allenamenti al mattino che poi secondo me un po' col caldo si, si ammorbidisce Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running ci vediamo alla prossima, mi sembra che sia io sia te eh, durante il weekend gareggeremo io vado a reggio te vai a, eh, a vigevano ho dolci ricordi e non ti dico niente ma spero che tu possa avere dei grandissimi ricordi belli come me nel 2015 va bene grazie ciao ciao